Dopodiché bisogna fare attenzione al terzo elemento, cioè la perdita dello status. Ho visto qual è lo status, come ottengo lo status di persona fiscalmente residente dal paese di destinazione, e come faccio invece, che cosa succede dal paese di, di, di origine, se perdo meno lo status e come lo faccio. Soprattutto se esiste una cosiddetta exit tax, cosa che in Europa è sempre più frequente, perché ricordiamo che l'Europa disciplina tramite direttive che sono esecutive, il, che dispiegano effetti legali negli altri 26 paesi, in tutti i 26 e 27 paesi dell'Unione Europea quindi tendenzialmente la exit tax che oggi c'è sulle società non c'è sulle persone fisiche in Italia, c'è però in altri paesi sulle persone fisiche, per esempio in Francia. Se vado via dalla Francia rischio di vedermi tassate, quindi di vede rischio di vedermi applicare una capital gain tax per esempio a delle, a delle partecipazioni sostanziali che posso avere in società francesi. Quindi vado via e anche se non ho venduto quelle partecipazioni lo Stato francese presume che io l'abbia fatto e mi applica una capital gain tax. Okay? Questo è un giochetto abbastanza complicato che diverrà sempre più frequente, la Spagna sta per introdurla, l'Italia seguirà molto probabilmente anche se non c'è nessun disegno di legge ad oggi, per carità di Dio, quindi non mi fraintendete, non correte a ripari, non abbiate paura, ma succederà prima o poi. Il quarto elemento da considerare, da prendere in considerazione è se esistono delle strategie di tax referral da applicare cioè vi faccio un esempio pratico se io ho una uh, minusvalenza su eventuali partecipazioni da realizzare e ho dei redditi imponibili, magari pregressi nel paese di origine, potrebbe avere senso realizzare quella minusvalenza, che magari è soltanto latente in quel momento, prima di andare via, perché la potrei usare, la potrei usare a compensazione da base imponibile e tassabile di redditi pregressi. Se invece ho una plusvalenza da tassare, allora probabilmente mi conviene aspettare di trasferirmi nel paese di destinazione dove magari la plusvalenza non è tassata per esempio come sta avvenendo in questi mesi in questi anni con le cripto ha senso trasferirsi prima di, di realizzare la plusvalenza cripto in un paese come il Portogallo, come la Germania eccetera eccetera che invece non tassano questo è argomento di altri video andatevi andate a rivedere all'interno del canale qual è il quinto elemento invece da prendere in considerazione l'esistenza di normativi antiabuso che possono essere generali o specifiche l'abbiamo detto tante volte sui nostri canali di tax planning internazionale sia nei blog che nel canale quando vado a trasferirmi in un paese devo vedere quali sono le, le normative anti-abuso di quel paese quindi che cosa posso fare banalmente dei miei soldi e delle mie società le posso mantenere io stesso, ho bisogno di un director locale uh, quali sono le implicazioni, esistono implicazioni di estrovestizione, di control foreign companies uh, esiste una normativa generale di abuso del diritto per cui devo fare attenzione a ogni singolo elemento di pianificazione fiscale o patrimoniale che um, faccio per i miei asset, per gli elementi del mio patrimonio che compongono il, il mio patrimonio? Ecco, allora, uh, sono, questi sono tutti elementi specifici che evidentemente vanno a, a devono essere smarcati con un consulente locale. Il sesto elemento da prendere in considerazione è quello della entry tax, cioè ed è una roba, diciamo, al limite del fantafisco, di solito non c'è, ma il problema me lo devo porre, quindi per il semplice fatto che sto entrando lo Stato potrebbe applicarmi una tassazione sui miei asset tendenzialmente questa cosa non succede, ma se ne parla in fiscalità, quindi non è tanto fantafisco, perlomeno forse per i prossimi anni potrebbe diventare una realtà in alcuni paesi. Uh, numero 7 esistono uh, esistono del, dei regimi speciali di tassazione favorevoli per esempio per uh, i ICNWI, i networking individuals cioè chi, i, i cosiddetti ricchi di cui stiamo parlando per esempio in questo video bisogna vedere se ci sono delle né, agevolazioni per esempio che ne la Svizzera applica una lump sum taxation per, per i nuovi ricchi eh, e quindi ti applica una tassazione flat, lo stesso fa la Grecia per esempio che ti applica una tassazione sui redditi esteri di fino a 100.000 euro per anno e del tutto quello che paghi su tutti i tuoi redditi esteri anche se guadagni milioni di euro un po' quello che succede in Italia con la legge Ronaldo o ancora Cipro ha una tassazione, ha un regime speciale, cosiddetto expat individual regime tale per cui i passi di income ricevuti Fuori da Cipro, a Cipro per i neoresidenti non sono tassati eh, o ancora il, il Regno Unito ha per i neoresidenti la possibilità di essere considerati non domisali e quindi sfruttare la remittance basis tale per cui di nuovo tutti gli income che non derivano dal Regno Unito e che non sono rimessi su un conto corrente nel Regno Unito non sono tassati. Quindi questi regimi speciali sono decine e decine e decine, si eh, cambiano di anno in anno e alcuni sono anche dibattuti e contrastati dalla Commissione Europea per quanto riguarda riguarda evidentemente l'Unione Europea e quindi anche questi vanno smarcati con un professionista di anno in anno perché potrebbero cambiare da un mese all'altro. L'ottavo elemento da prendere in considerazione è quello del che cosa succede all'importazione dei miei se sono un ricco, un nuovo ricco, se ho asset importanti come gli otto macchine di lusso, quando li vado a rimatricolare o me li porto con me nel paese di destinazione potrei subire l'applicazione di dazi anche piuttosto considerevoli. Se ti è piaciuto questo video, clicca like, iscriviti al canale e rimani sintonizzato per non perderti le nuove opportunità. Io ti auguro una splendida giornata.